Preda, su questo stesso tema, Italia dei valori? Sì, um, anche qui c'è questo leitmotiv uh, sul fatto che uh, l'Europa non ci aiuta. In realtà la dichiarazione della responsabile dell'immigrazione dell'Unione Europea dice che l'Italia spesso non fa le domande giuste, cioè nel senso che sono stati messi a disposizione molti fondi, 30 milioni l'anno scorso, 310 milioni... Per 30 milioni di straordinario, milioni, 310 per l'ordinario, altri 215, penso sui fondi strutturali 2014-2020. Teniamo conto che l'Italia ha gestito l'anno scorso, nel 2013, 28.500 profughi, mentre Berlino, la Germania ne ha gestiti 215.000 e 65.000 la Francia. Quindi eh, chiaramente mh, i numeri ci dicono che abbiamo un problema di accoglienza, i fondi vengono messi a disposizione, forse non sono abbastanza, ma noi dobbiamo essere in grado di chiedere fondi su dei progetti, perché cosa li vogliamo? E poi evidentemente coinvolgere tutta l'Europa, perché è vero quello che si diceva, spesso queste persone attraversano l'Italia ma si dirigono altrove, quindi evidentemente ci vuole un progetto, però io ritorno a dire che l'Italia deve fare la sua parte. Noi non possiamo solo lamentarci e aspettarci che l'Unione Europea ci risolva i problemi, dobbiamo essere in grado di chiedere e di presentare dei progetti per cambiare le cose se le vogliamo cambiare. Quindi l'Italia, l'Europa aiuta se l'Italia in qualche modo diventa propositiva, questa è la tesi dell'Italia dei valori. Filippi, Forza Italia. Io premetto che io sono cattolico, non sono rassista, ma sono fortemente contrario all'operazione Mare Nostrum, voluta da Renzi e da Alfano, diciamole le cose come stanno. E I giornali nazionali hanno detto che nel prossimo mese arrivano in Italia 800.000 persone, cioè un'invasione. Allora. Basta, non possiamo più essere i più buoni, dare la colpa all'Europa, dire l'Italia non fa i progetti, no, noi blocchiamo le frontiere come ha fatto la Spagna, come ha fatto Cipro, poi se l'Europa viene qui risolvono i problemi bene, ma basta progetti, basta, cioè, l'Europa ci prende in giro, quindi io sospenderei l'operazione Mare Nostrum, mi dispiace, però non possiamo noi affamarci per gli altri perché c'è il problema del lavoro che è connesso. Ma se un ragazzo ha bisogno di mangiare, lavora a 2 euro all'ora, lavora a 1 euro, lavora a 50 centesimi ed è chiaro che il lavoro va in tilte, il sistema crolla, il sindacato non serve più, non siamo in grado di sopportare tanti immigrati perché è vero che qualcuno passa, intanto usi i nostri treni gratis, intanto va nei nostri ospedali gratis, intanto usi i nostri trasporti gratis e comunque impoverisce l'Italia perché portano le malattie e la povertà in Italia e noi dobbiamo cambiare rotta, non ah, quindi, va bene questa operazione dobbiamo sospenderla quindi sospendere ma sospendere tutte le politiche per l'immigrazione sospendere le politiche per l'immigrazione noi non siamo più in grado di eh, sopportare un'invasione a me non interessa l'Europa, l'Europa viene qui ci dà degli Sgai contanti ci porta degli uomini, ci mette della polizia e carabinieri, non che noi usiamo il nostro esercito la nostra marina militare le andiamo ad accogliere, ma scherziamo questi qui ci prendono in giro cioè, io eh, non riesco a concepire Renzi e Dalfano che continuano con questa operazione, cioè è un danno per l'Italia incalcolabile. Bastianel, scelta europea. Sì, la prima cosa da fare sul tema dell'immigrazione per avere un, un approccio significativo e concreto a questo problema è che tutti i neoletti parlamentari europei italiani, magari insieme a quelli delle altre nazioni, propongano al Consiglio europeo che l'immigrazione diventi materia europea. Una volta che abbiamo fatto questo passo che è fondamentale per riuscire ad avere un approccio appunto, concreto al problema dell'immigrazione, allora si possono fare delle proposte. Io personalmente chiederei alla Corte di giustizia europea che fosse lei o una sua diramazione a valutare gli ingressi e le richieste di asilo politico e dopodiché una volta valutata a livello europeo può essere la, possono essere gli uffici della, della Corte di giustizia europea a smistare gli immigrati sui vari Stati e quindi cercando di alleggerire il peso di quegli Stati di frontiera come la Spagna, il Portogallo o l'Italia che oggi subiscono tutti i problemi che hanno citato i colleghi per fare in modo che ci sia una maggiore solidarietà una maggiore distribuzione dell'afflusso, dell'ingresso degli immigrati. Un'altra cosa che è fondamentale fare è quello che ci sia una forza, una tax force importante a livello europeo che combatta l'immigrazione clandestina. È solo agendo su questi fattori che potremmo evitare che ci siano le orde che sbarcano in Italia e che partono dalla Libia, dal Nord Africa. E quindi avere una, una tax force che si occupi di questo problema che è il... Il più significativo per, per, per l'immigrazione Credo sia importante per riuscire a risolvere il problema è Interessante quello che lei dice Si collega a questa domanda successiva Perché lei dice che L'immigrazione specificamente non è un tema delle politiche europee Il tema più generale è politica estera e di sicurezza E quindi è un'osservazione importante Questo che voglio sottolineare adesso È che obiettivamente i cittadini europei italiani eh, In particolar modo Sanno poco dell'Europa, sanno poco del peso che le politiche europee hanno, a volte ah, okay. anche i parlamentari lei dice, quindi che, che peso ha il Parlamento europeo e insieme le altre istituzioni diverse dell'Unione sulla vita dei singoli paesi, la domanda è come creare secondo voi un legame più forte fra eletti eurodeputati per esempio, che sono quelli che vivono in prima persona diciamo, la vita dei parlamenti e delle istituzioni europee, ed elettori e cittadini. E quanto si preoccupano i vostri partiti di creare un contatto più consapevole fra cittadini e istituzioni europee? Una volta eletti, gli eurodeputati scompaiono, diciamo così, dalla faccia degli organi di informazione. E questo non per, come dire, cattiveria spesso degli organi di informazione, c'è disinteresse spesso anche in questi, ma molto spesso perché si sottraggono gli stessi eurodeputati al confronto, al contatto. Cominciamo da Filippi. Beh, noi... Non ci sottraiamo, e noi siamo in mezzo alla gente, siamo abituati a stare in mezzo alla gente, quindi eh, qualora dovessimo essere eletti siamo Emiliani, rimaniamo in Emilia, porteremo quei contributi che riusciamo a portare in Emilia perché fino adesso sono arrivati in Veneto e dobbiamo informare i cittadini che l'Europa sta diventando sempre più importante. In Regione Emilia-Romagna dove io ci sono da una decina d'anni, l'80% delle regole, l'80% dei regolamenti, l'80% delle direttive vengono fatte su richiesta dell'Europa. Tutti i finanziamenti all'agricoltura sono fatti su finanziamenti europei, ormai l'Europa diciamo, è la mamma che governa le, tutte le economie. Dobbiamo modificare anche questo governo perché eh, la nostra agricoltura sta impoverendo mentre stanno arricchendo l'agricoltura della Romania, l'agricoltura dell'Ungheria, l'agricoltura di quelli che erano i paesi poveri. Noi vendiamo i trattori, loro le comprano, così non possiamo andare avanti. Questa Europa deve mantenere gli stati forti, forti e deve aiutare gli stati deboli, ma non può aiutare gli stati deboli impoverendo quelli forti. C'è qualcosa di diverso da chi vive dentro le istituzioni europee. Ecco. Ma fino adesso gli italiani, secondo me, non si sono comportati sufficientemente bene. Cioè, sono molto assenteisti gli eurodeputati. Io ho sentito che sono i più assenteisti nelle riunioni. Io in regione ho partecipato eh, al 100% dei consigli regionali e al 99,9% delle mie commissioni. Se vado in Europa parteciperò a tutte le commissioni e a tutti i consigli d'Europa, farò il mio dovere nell'interesse degli, degli italiani perché se andiamo lì, lo dico a tutti e quattro, andiamo lì per fare gli interessi del nostro popolo, non andiamo lì per prendere uno stipendio che lo prendiamo anche in Italia. Movimento 5 Stelle che sulla comunicazione investe tanto. Ma voi dovete vedere quello che sta succedendo adesso, i nostri parlamentari lavorano dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica sono nelle piazze, è quello che ci impegniamo di fare noi europarlamentari. Poi c'è un altro problema, il problema è che i nostri parlamentari non fanno bene il loro mandato, cioè abbiamo visto Salvini è un europarlamentare, è da un anno che non c'è in Parlamento, la Serracchiani... È un europarlamentare, ha interrotto il mandato per fare carriera politica e questo è inaccettabile. Poi diciamo che in Europa c'è una totale mancanza di trasparenza. Non si sa i fondi dove vengono, come vengono gestiti, non si sa bene eh, come andare a reperire le risorse e le risorse europee per la maggior parte sono gestite dagli enti pubblici nostri e c'è una totale incapacità dei nostri politici attuali che non sanno neanche parlare le lingue e dei dirigenti dei nostri enti pubblici perciò prima di tutto dobbiamo mandarli via tutti le prossime elezioni non votatele e chi pensa di non andare a votare vada a votare scelga qualcuno perché altrimenti le cose rimarranno così c'è poi una completa e totale mancanza di democrazia nelle istituzioni europee non sappiamo, nessuno sa che il Parlamento non ha iniziativa legislativa, cioè la Commissione propone dei disegni di legge e i parlamentari devono solo... Eh accettarle o porre opporre il veto cioè, questo è proprio incomprensibile non ci sono neanche strumenti di democrazia diretta i cioè, cittadini non hanno voce a titolo stanne cioè, che il voto per il Parlamento sì, il, il Parlamento però ci dovrebbe essere c'è cioè, un'iniziativa legislativa in cui un milione di cittadini possono raccogliere delle firme per proporre delle materie da trattare però non è vincolante cioè, ci vorrebbe un vero e proprio referendum propositivo europeo in cui i cittadini possono proporre delle leggi e che vengano poi eh, normate bene dal, dal Parlamento. Sabrina Fredda per l'Italia dei Valori, si eh. suppone che ci possa essere una nuova generazione di eurodeputati che invece fa bene tutto quello che non è stato fatto bene fino adesso, questo sì. certo tema della comunicazione, lei che ne pensa? Sì, io pensi anche perché noi abbiamo mandato in Europa Iva Zanicchi, eh? non ce lo dobbiamo dimenticare, perché purtroppo... È una donna intelligente, però lo dico bisogna perché... avere anche delle competenze, Beh, perché insomma... evidentemente se il mestiere è quello del cantante, forse si fa benissimo il cantante, meno l'Eurodeputato. Anche volte allora, sono gli unici che sanno le lingue, Stai... sì, <ride> Ma in questo caso ne dubito, però eh, diciamo che eh, il ragionamento è sempre di portare... Avanti l'Italia perché possa avere un peso in Europa. Io credo che nessuno di noi qui può pensare davvero di arrivare a Bruxelles e rivoluzionare l'Europa, però ognuno di noi può fare la propria parte, con serietà, con impegno, con la consapevolezza che molte cose vanno cambiate prima di tutto in Italia, perché questa mancanza di trasparenza, questa gestione dei fondi europei che a livello locale. Funziona a volte e a volte no, adesso tra l'altro c'è una tendenza all'accentramento notevolissima, eh, sostanzialmente la definizione della, degli investimenti si cerca di trasportarla più a livello centrale. Che... Regionale. ecco allora noi dobbiamo essere consapevoli che andremo in Europa a fare la nostra parte per chiedere maggiore trasparenza, maggiore efficacia nell'azione, eh, perché è questo che, di cui l'Italia ha bisogno adesso, mantenendo il contatto, come si diceva, con il nostro paese, perché. Innanzitutto è qui in Italia che bisogna riuscire a liberare i canali di comunicazione per fare in modo che quello che si decide in Europa possa essere efficace qui in Italia. Se l'Europa stanzia dei fondi e l'Italia non li mette dove vanno ecco, messi, scusi, non è eh, problema Magari dopo ci torniamo, però con la questione dei fondi, dei bandi europei, è una questione abbastanza avvolta nel mistero, gli italiani non saranno bravi e soprattutto le medie e piccole imprese, se non le grandi, ad entrare diciamo, nel tema, però vi siete resi conto che è una fatica improba entrare nel meccanismo di progettazione, di progettualità per arrivare ai bandi europei, questo secondo me è una responsabilità della politica. Sentiamo invece sul tema della comunicazione anche magari la comunicazione sì, sì. sui fondi. Non è dappertutto così, in alcuni casi sì, ci sono invece materie su cui è facile entrare, semplicemente noi non abbiamo la progettualità, altri paesi ce l'hanno, noi no. Allora sì, magari rispondo a tutte e due le domande certo. sia quella relativa alla distanza che separa i cittadini dalle istituzioni europee, che è vero, che sono percepite come qualcosa di lontano da quello che si fa. E il problema è vero che nel governo delle istituzioni europee non c'è una vera rappresentanza democratica anche noi se saremo eletti purtroppo non avremo la possibilità di eh, fare delle proposte legislative, limiteremo a ratificare a demandare le proposte che vengono fatte o dal Consiglio europeo o dalla Commissione si parla spesso di Europa internazionale Governativa perché di fatto l'organo che comanda è il Consiglio dove invece di cercare un interesse generale per l'Europa si cercano i commissi tra i singoli stati e prevalgono sempre i più forti che sono la Germania e la Francia per questo no, si sente molto questa astiosità nei confronti di queste due forze cosa che si può fare per migliorare questo sentimento? appunto come diceva il collega fare in modo che sia la Commissione sia il Parlamento europeo abbiano maggiori poteri e che quindi siano in grado di fare delle proposte legislative di proporre al Consiglio e poi votare delle leggi che siano espressione del Parlamento europeo e poi un'altra cosa che secondo me bisognerebbe fare è quella di ridurre i specchi io credo che avvicineremo molto i cittadini alle istituzioni europee se da domani dicessimo che il Parlamento europeo invece di avere tre sedi Strasburgo, Lussemburgo e Bruxelles che ci costano come sprechi 200 milioni di euro all'anno, ne eliminassimo tre e ne tenessimo solo una, credo che già questo sarebbe un segnale forte di avvicinamento tra i cittadini e la politica di Bruxelles. E poi per quanto riguarda invece i, i fondi Successi. europei, e, e, beh, intanto mi vorrei reggere il collega Filippi perché l'Emilia-Romagna ha delle performance sui fondi europei che sono migliori del Veneto che ahimè è la regione peggiore nel Nord-Est come performance. Io eh. Ah, no, mi sembra di aver capito così. No. Comunque, su, sui fondi europei ci sono eh, due ordini di problemi. Allora, eh, il primo è che molti di questi fondi europei vengono gestiti a livello di amministrazione o italiana o regionale, con tutte le difficoltà e i problemi di informazione, di sensibilità nei confronti della materia che implica questo tipo di gestione fatta a livello italiano che diciamo, sconta tutti i problemi che scontiamo noi quando andiamo a, a confrontarsi con la burocrazia e quindi che tutti conosciamo. Un altro tipo di problema è relativo a quei fondi e quei bandi che invece sono gestiti direttamente dall'Unione e che quindi hanno diciamo, un carattere competitivo e dove molto spesso i nostri territori, sia a livello di amministrazioni comunali piccole, sia a livello di imprese, università eccetera, non riescono effettivamente ad a ottenere i fondi che, che in realtà meriterebbero. Allora da una parte si può incidere sicuramente sulla modulistica sia ex -ante, che è esposto. Quello che diceva lei, i progetti sono molto complicati, spesso richiedono delle partnership internazionali di due o tre, quindi si può incidere sulla facilitazione per, per accedere. Dall'altra parte, però, bisogna che i nostri territori siano più competitivi e quindi cercare di avere magari dei parlamentari europei, ma anche dei, degli amministratori locali che non appena escono delle opportunità per il territorio mm -hmm. facciano in modo e che e i territori competano. Anche i cittadini devono fare la loro sì. parte. Mandate eh. alla giacchetta sì. gli sì. eurodeputati. Così. E, e guardi, un ultimo problema su questo è che l'ho in prima persona perché per lavoro ho partecipato eh, ai fondi ci europei. Torniamo ci torniamo dopo perché... Torniamoci tra un istante, per Poi, tra un istante Chia, perché boh. sennò eh, okay. violiamo okay. tutte... Il... Gestiti dagli enti pubblici nostri territoriali sono come i contributi, vengono dirottati dagli amici dei nostri politici e dei, no e dei dirigenti degli enti, questo è in dubbio Bisognerebbe, i fondi europei dovrebbero essere gestiti da uffici dell'Unione Europea territoriali sparsi in tutte le regioni, alle capoluoghi. Adesso ci sono no, degli uffici dell'Unione dell Europea. Diceva... Facciamo un'Europa che spenda un po' meno, per esempio non andando a fare il Parlamento in tre città, Beh, ma lì se poi dovessimo aprire degli uffici territoriali... Ci vuole l'unanimità, no. no. i francesi non la vogliono, non lo vorranno mai. Questa... No, faccio, eh. è per dire che forse anche eh, sedi territoriali dell'Unione Europea per gestire i fondi potrebbero diventare come dire, un costo eh, in più È, è l'unico no? modo per accedere facilmente, c'è eh, una barriera di accesso che se non Se vuole dire qualcosa, però. anche lei Filippi su questo, visto che ci siamo un attimo dilungati, 30 secondi. Quindi aprire nuovi uffici nelle sedi regionali per distribuire i fondi vuol dire creare ulteriore burocrazia che poi è sempre sottomessa alla politica e non risolverebbe il problema. Il problema è... Sì, ma non del... possono, no. eh, se viene un ufficio in Emilia Romagna deve essere la dipendenza della regione. No, deve essere un... eh no, non, deve non, essere non, un... non conoscono tedesche. i problemi della regione. Se vengono due tedeschi in Emilia cosa fanno? Non fanno niente. Quindi è una burocrazia che noi non vogliamo, vogliamo semplificare, invece vanno semplificati questi. Perché bandi. volete gestire il suo Perché io credo, consumo, io credo che questi bandi, non parlare del Trentino che è una regione a Statuto Autonomo che prende un sacco di soldi, deve smet... dobbiamo smettere anche con queste regioni Statuto Autonomo, perché è uno scandalo che in Italia ci si siano sei. O cinque regioni che prendono il doppio soldi rispetto Fate, alle altre che fanno. Tutte Adè, come Vabbè, al solito, questo... trasformiamo il no, dibattito eh, sull'Europa eh, esatto. in un dibattito di politica interna. Vabbè. Questo è un vizio nostro.